Secondo lei ha ancora senso che la letteratura vada a scovare laddove la politica non riesce ad arrivare? Più che mai, per due motivi fondamentali, uno è generale, nel senso che noi abbiamo bisogno sempre di andare dietro la crosta delle apparenze, dietro la superficie e di eh, farci quelle domande più complesse che gli scrittori possono fare, che magari i giornalisti, eh, sulle quali magari i giornalisti sorvolano oppure non hanno tempo dati i tempi dell'informazione di soffermarsi. La letteratura può dare una lettura più complessa di queste vicende. Il secondo motivo è strettamente contingente. L'Italia è un pozzo senza fondo di crimini travestiti da misteri e uno dei nostri compiti è quello di indagarli.